buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è Rossella sono qui con Alberto, ciao Alberto buongiorno a tutti ebbene oggi faremo la lettura Angelica valida per una settimana quindi a partire dal 25 domenica 25 a eh, domenica 2 maggio quindi 25 aprile 2 maggio ok? utilizzeremo Tre mazzi di carte, abbiamo le carte delle fatte, abbiamo le carte dei viaggiatori sacri e abbiamo le carte degli unicorni. Prima di iniziare facciamo una preghiera di protezione per connetterci con le frequenze dell'arcangelo Michele e degli angeli.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 di alberto gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore eh, ci stanno seguendo invoco te arcangelo michele maestro gesù maria regina celeste con amore vero puro e sincero vi chiedo di liberarci da tutto ciò che ho posto a dio alla luce all'amore di elevare la nostra energia le nostre intenzioni parole e azioni e di aiutarci ad allinearci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato arcangelo michele con amore ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce l'amore più puro è vero di dio dea onnipotente padre e madre chiedo protezione psichica guida e assistenza durante la lettura di queste carte affinché Possa, possiamo ricevere solo messaggi di verità, saggezza e integrità per il nostro massimo bene e il massimo bene supremo, grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e gli esseri di luce che in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele stanno partecipando in questa nostra lettura angelica, grazie così è. Ok, iniziamo a mischiare le carte delle fatte, vediamo cosa esce. Abbiamo una prima carta, una pausa di silenzio, molto bella questa carta. Oh. Vediamo un po'. Seconda carta, rispetta i tuoi veri sentimenti. Ok? Segui i tuoi sogni. Queste sono carte di My Life, stampate dai My Life in Italia, le carte di Dorin Virtue. Guarigione con le fate, guarire con le fate di during Virtus, stampate da My Life. Lo devo dire, ragazzi: non è per fare pubblico, cioè, non è, lo devo dire per avere l'autorizzazione, utilizzarle per fare le letture. Miracoli, ragazzi! Le carte degli unicorni, che bella, bellissima questa carta, sono molto belle oltretutto è la carta che del, cioè la carta miracolo è la carta che porta gli stessi colori del mazzo delle carte vedete seconda carta credi bellissimo fantastico credi Eh sì, è venuto il momento un attimino di avere un po' di fede e di fiducia negli eventi, prosperità alle porte, diciamo che tutto un discorso, un sacco di persone tendono a procrastinare, a rimandare, a non agire, e non fate altro che, alle volte non facciamo altro che rimandare i nostri, i nostri sogni, i nostri obiettivi. Ok? Vediamo le carte dei... Uh, dei come si dice, dei viaggiatori sacri, si parla di nuovi orizzonti, eh, è away places, cioè dei posti un po' lontani, vero? Far away, sì sì, assolutamente. Ecco Lontano. qua, questa carta riguarda alcune persone che magari si devono spostare, che magari devono... Protetti by angels, si è protetto dagli angeli, quindi qua ce l'abbiamo l'arcangelo Michele, perché si è molto chiaro, questa carta rappresenta l'arcangelo Michele nella protezione. Sono belle queste carte, eh, Alberto? Sì, stupenda. Bene, e poi abbiamo la carta, la, la scoperta della verità. Ok, S sì, cioè la scoperta della verità è, è anche a, sta anche a, diciamo a, a, a guidarci nella direzione della verità. no? Ora mandiamo le carte ad Alberto e poi iniziamo immediatamente la nostra lettura angelica. bella questa lettura molto originale un po diversa dal solito Beh, giustamente tutte le letture sono diverse aspetta che te le mando bene così leggi anche i messaggi mandate le ricevute allora. stanno manca. mancano le ah, eccolo ok bene iniziamo allora scusate l'attesa allora una pausa di silenzio diciamo che eh, alle volte è richiesto da parte della nostra anima entrare nel, nello spazio sacro del nostro cuore per fare un pochino di introspezione interiore, per ascoltare la voce del nostro eh, cuore, perché le risposte, chissà quante volte abbiamo sentito la risposta è dentro di te, e non è un detto a caso, è proprio così, le risposte noi le abbiamo tutte dentro e purtroppo vivendo in una vita, abbastanza frenetica la maggior parte delle persone tendono a, a non ascoltare quella vocina interiore eh, che conosce la verità che conosce la strada giusta da percorrere e da, da intraprendere quindi fare un po di silenzio mettere una musica eh, un po eh, sapete la musica meditativa eh, fare un po di introspezione eh, smettere di, di chiacchierare e di ascoltare la mente che parla parla parla ecco zittire un po la mente e ascoltare quello spazio interiore ci può aiutare a, a magari possiamo anche non ricevere risposte chiare eh, però Può, diciamo facendo silenzio e riconnettendoci con la nostra anima eh, noi possiamo arrivare a sentire dentro cosa è giusto per noi a livello di sensazioni no che poi ci portano anche all'azione nella direzione giusta diciamo che cioè, ci vuole anche un rispetto per i propri sentimenti eh, gli angeli ci stanno e le fate eh, ci stanno mh, diciamo guidando in una direzione nella direzione dei nostri sogni Sogni, però nel rispetto dei nostri sentimenti e quindi diciamo eh, alle volte dobbiamo andare anche contro la, non la società contro come si dice eh, contro quello che è quello che dovresti fare eh, piuttosto invece quello che senti di fare quello che senti giusto per te no quindi rispetta te stesso perché le risposte le hai più tu che gli altri e quindi è anche venuto il momento di, eh, di smettere di ascoltare le opinioni altrui che cercano a qualche livello sì magari ci sono delle persone che vogliono il tuo bene ma il vero massimo bene lo conosci eh, solo tu quindi magari coloro che ti stanno deviando che ti stanno eh, consultando male eh, che ti stanno cioè ti, ti, ti, ti stanno creando confusione ecco smetti di ascoltare eh, queste persone o quello che magari dice eh, il mondo della terza dimensione cerca invece di ascoltare il tuo sacro cuore i tuoi sentimenti vanno rispettati perché il tuo sentire la chiamata della tua anima, molte persone sono eh, chiamate ad, a, mh, veramente, magari a cambiare relazione eh, piuttosto che cambiare lavoro, piuttosto che cambiare residenza, città eh, e sentono tante campane, non hanno il coraggio di agire in questa direzione e invece la tua anima ti sta guidando, è venuto il momento di inseguire i tuoi sogni e eh, diciamo che alle volte seguire i propri sogni comporta delle azioni comporta dei cambiamenti radicali e eh, bisogna avere il coraggio passo dopo passo di agire in questa direzione se tu farei questo dicono gli angeli miracoli infiniti alle porte ti rendi conto? Eh, quindi assolutamente sei guidato, se guidata in questa direzione, perché lo scopo divino della tua anima ti sta ti sta chiamando assolutamente i miracoli sono nella direzione dei tuoi sogni eh, le tue le tue preghiere sono state ascoltate quindi assolutamente eh, se tu seguirai la via dell'anima andrà tutto bene abbi fiducia dicono gli unicorni bellissimo perché tutto è secondo il piano divino devi solo agire un piccolo passo in questa direzione poi un altro passo un altro passo vedrai che il disegno arriva ad essere più completo vedrai che i risultati saranno andranno oltre ogni tua aspettativa capisci eh, è venuto il momento di fare come un salto nella, nella, nello sconosciuto è come dirsi affidarsi all'ignoto ma in realtà non è ignoto perché tu hai già un quadro dei tuoi sogni no però gli angeli dicono sai che c'è c'è molto di più rispetto a quello che tu pensi e comunque vai in questa direzione vedrai che andrà tutto bene ok quindi le carte sono molto rassicuranti, assolutamente eh, prosperità alle porte, quindi abbondanza economica, eh, prosperità in tutte le sue forme, eh, perché comunque la vera abbondanza è in tutte le sue forme di amore, non solo economica ma in tanti eh, nelle, nelle relazioni nella soddisfazione eh, veramente comunque qua questa è comunque proprio la carta specifica della, della prosperità quindi i soldi stanno arrivando veramente nella nella tua direzione ok eh, e quindi dei risultati straordinari eh, stanno arrivando eh, e, e praticamente assolutamente eh, non devi temere non devi temere ok tutto si sta allineando è fantastica questa questa cosa vedete il concetto è se io seguo la direzione della mia anima abbondanza infinita sta arrivando nella mia vita se io mi rimango bloccato e non, non ascolto i miei sentimenti e non mi fermo un attimino ad ascoltare il mio cuore rischio di rovinare tutto quindi questi potenziali che le, che le carte ci stanno mostrando hanno proprio un filo diretto una guida capite se io seguo questi passi tutto si apre nella mia vita se io invece rimango bloccato è normale che non mi arriva in testa qualcosa no ok ragazzi cerchiamo anche di capire i messaggi quando arrivano no allora qua si parla di posti lontani no eh, diciamo ci sono nuovi nuovi orizzonti diciamo nuovi orizzonti possono essere considerati sia dal punto di vista del tuo progetto si stanno aprendo nuove porte quindi nuovi contratti nuove opportunità nuove persone nuovi colleghi eh, nuova, nuovi clienti e così via ma anche, anche a vedere con nuovi orizzonti inteso proprio come posti quindi nel senso che alcuni di voi stanno per cambiare o, o cambieranno o hanno intenzione di cambiare magari città residenza casa eh, e, e si parla di posti lontani quindi potrebbe essere un'altra regione un altro stato eh, assolutamente se questa è la tua chiamata fallo perché è in allineamento allo scopo divino della tua anima tu sei protetto dagli angeli sei protetta non devi aver paura di niente è vero che questo cambiamento radicale nella tua vita ti sta mettendo un po di paura ma se tu affidi tutto nelle mani dell'arcangelo michele stai tranquillo stai tranquilla che gli angeli sono con te e che andrà tutto bene è molto importante dice l'arcangelo michele rimanere in allineamento alla verità se tu farai tutto questo in nome della verità della saggezza e dell'integrità in nome dell'amore tutto andrà bene, tutto andrà mh, nella direzione gius giusta. Abbondanza infinita sta arrivando nella tua bellissima vita. Ok? Bene, io ho finito. Alberto, aspetta a te adesso. Eh, tocca, tocca a me sì. l'incombenza di proseguire l'interpretazione. Eh, beh. Diciamo che, insomma, dato il momento, mi aspettavo, come ti dicevo, effettivamente una lettura a bomba, e devo dire che è stato assolutamente così. E, sì. Insomma, L'inizio, la prima carta già la dice lunga, no? l'inizio sembra un po' cioè, abbastanza importante, l'inizio in generale delle cose, e una lettura che parte con una pausa di silenzio, già appena l'ho vista, eh, mi sono detto dentro di me, e già quella volta che mi può chiudere perché, porca miseria. È un messaggio abbastanza potente, voglio dire, è molto in linea anche con i tempi, no? E naturalmente magari eh, voi riterete, perché eh, naturalmente non si può fare nulla, tutto chiuso, eccetera, e voi direte no, io ho voglia di fare, quale silenzio? Eh, ma il silenzio è una cosa molto più sottile di quello che sta accadendo, non è semplicemente sto a casa perché non si può uscire, è il silenzio interiore. È quello a cui bisogna aspirare, no? e ne parlano le fatte tra l'altro, che sono gli esseri della natura. Quindi, in particolare, voglio dire, è una carta sicuramente legata alla terra. no? Per cui, è ovvio che se uno ha la possibilità, bene o male, di andare in mezzo alla natura, tanto meglio. Magari anche, anche abbracciando un albero, ecco la butto lì. Insomma, è una cosa, secondo me, che è molto potente nel suo piccolo piuttosto che. Se c'è magari anche un corso d'acqua, anche avvicinarsi all'acqua, insomma, ci sono, sì. ci sono tante cose in mezzo alla natura che fanno stare bene, piuttosto che anche nel proprio giardino di casa, nella propria camera. Voglio dire, se uno comunque ha uno spazio allestito, uno spazio sacro in cui comunque può eh, mettersi a meditare, ascoltare la musica senza disturbo, senza veramente rumori esterni, senza interferenze, ben venga, però, però insomma. Questa, questa carta proprio invita, invita il silenzio, il silenzio è una cosa ben precisa, è assenza di rumori è silenzio mentale, tu parlavi prima della mente, no? di questo chiacchiericcio mentale che alla fine è l'unica cosa, bene o male, che ci allontana no? dall'anima, dallo spirito, perché se la, se la mente se ne stesse in vita sarebbe sempre tutto chiaro, no? tutto molto certo. armonico, molto leggero, però eh, siamo in questa realtà, dobbiamo accettare comunque per certi versi che ci sia... Eh, questa sfida sta no? a noi sta a noi riuscire ad ascoltare il sussurro piuttosto che il rumore no? quando siamo a casa piuttosto che quando siamo in mezzo alle persone quindi questo questo è l'inizio quindi è la base cioè le carte di intanto parti col fare silenzio poi vediamo cosa succede e eh, subito dopo il silenzio si parla di eh, rispettare i veri sentimenti questa l'abbiamo pescata più volte anche in altri mazzi però giustamente è un messaggio che va sempre rimarcato perché poi alla fine, se uno comunque non ha rispetto di se stesso, di quello che prova, poi c'è tutto un effetto a catena perché non avrai neanche rispetto degli altri, non capirai veramente chi sei, perché significa veramente alienarsi se, se ci si disconnette dalle proprie vere emozioni. No? Quante volte che capita magari succedono degli eventi, delle cose, interferenze esterno che so io eh, c'è un atteggiamento di fuga a qualche livello dalla realtà. E quindi in qualche modo tu non senti veramente cosa provi, no? Non senti, ti allontani, e, e in un certo senso anche non, non provi rispetto per i tuoi sentimenti, che sia in dieci secondi di vergogna piuttosto che un attimo di rabbia, piuttosto che un attimo di tristezza. Il problema è che se tu ti allontani da quella cosa lì eh, non è che la risolvi, se invece tu ti abitui, cerchi di sentirla, di fartela l'amica, di traslutarla. Perché non è che se c'è un sentimento di tristezza adesso sei sempre triste, voglio dire, però bisogna certo. abituarci a sentire le emozioni, no? Cioè io accetto che in questo momento mi sento arrabbiato rispetto a quella cosa lì, perché per me è un'ingiustizia. Eh, lo devo accettare, lo devo accettare, accettare di essere sensibile, eccetera, ma poi ci lavoro su, perché comunque altrimenti sappiamo benissimo uh -huh. che, che se sei troppo sensibile rischi di essere travolto da qualsiasi eh, cosa accada. Io ne so qualcosa perché sono uno che veramente e tendo a non a prendermela, ma a farmi carico di tante cose, questo è molto sbagliato, perché comunque poi ognuno ha il proprio percorso. No? Quindi è giusto che uno ci tenga, uno può agire, può pregare, può meditare, però poi eh, uno non si può far carico evidentemente di tutti i pesi del mondo, se no Sennò non vivi più e quindi bisogna imparare a fare spazio dentro di sé. No? Sì. Poi, eh, giustamente, una volta che eh, mi rispetto no, e, e so veramente chi sono, quello che provo, eh, seguo i sogni, cioè ho, fatto, mh, ho raggiunto, diciamo, ipoteticamente, utopicamente la liberazione emozionale, adesso cerchiamo di seguire quelli che sono i veri sogni, sogni dell'anima, grandi o piccoli che siano. Cioè, eh, mi viene in mente l'ultima meditazione che avevi fatto nell'uomo, quella potentissima che avete analizzato, insomma, dei messaggi di Michele piuttosto importanti sul futuro, che probabilmente sarà anche imminente, direi. È... È molto importante seguire questi benedetti sogni che eh, non necessariamente le persone capiranno. Anzi, molte mm. ne saranno, magari si sentiranno sopraffatte, magari ti prenderanno in giro perché sai, tanti sono abituati ad adattarsi, no? ah, ma sai cosa vuoi che succeda, eh? tu cosa vuoi cambiare il mondo. Eh, anche sì, io intanto lavoro su di me, dopo non ci sono mica solo io, voglio dire. Siamo in tanti, la, la famosa maggioranza silenziosa, no? È che tanti magari per vergogna, per paura, non si mostrano ma adesso no? noi lo vediamo nel quotidiano che queste persone stanno prendendo sempre più fiducia, abbiamo testimonianze insomma di, di, di cose che accadono potentissime no? sì. anche tu mi racconti spesso di, di cose veramente che hanno una rilevanza incredibile no? quindi pian pianino un passo alla volta perché non, come dice il detto Roma non è stata fatta in un giorno eh, però però inseriamo questi sogni, che sia il sogno di aiutare gli animali piuttosto che di fare l'operatore di luce quello che è, però ogni giorno cerchiamo di lavorare su di noi, cerchiamo eh, di fare pratica magari con le persone, se vogliamo fare operatori di luce, perché giustamente eh, se siamo le prime armi ma no, bisogna iniziare comunque a, ad indottichirsi, perché se no solo continua a procrastinare, perché magari non si sente a proprio agio, non si sente adeguato, eccetera. Eh, cioè, prima o poi bisogna mettere in pratica questa benedizzazione, certo. no? Eh, pian piano meno si trovano eh, altre persone, noi possiamo insegnare a loro, loro sicuramente insegnano qualcosa a noi, però è fondamentale comunque ogni giorno misurarti con noi stessi, no? Perché appunto, come dicevi tu, non è che le robe ti arriva in testa, cioè succedono certo. anche delle cose, ma sei anche tu che devi avvicinare col tuo comportamento ai tuoi sogni. È evidente questo, no? Sì. Poi eh, abbiamo miracoli. Insomma, anche questa è una carta pi piuttosto potente, no? Poi qui vabbè ci sarebbe anche il libretto, ma verrebbe fuori una lettura di due ore lasciamo perdere. Però i miracoli sapete benissimo anche voi cosa sono, no? Sono delle cose che nella materia sarebbero delle cose molto più frequenti di quello che si possa pensare, ma dipende da quanto uno ci crede. Dipende da quanto uno ci crede, dipende da quanto uno prega, dipende da quanto uno agisce, dipende da quanto uno è puro, cioè c'è tutto un lavoro dietro, è evidente, la carta dice guarda che tutto questo arriva, ma arrenditi al come, cioè non è che se tu non so, aspetti un miracolo eh, ci vorrebbe un miracolo in questa situazione incasinata, tanto bisogna vedere cosa ti aspetti tu, eh, perché può succedere anche una cosa che magari è diametralmente opposta a quello che tu pensi, ma lascia perdere il come, perché... Mh, cioè l'universo ha più fantasia, più intelligenza di te, quindi ti può arrivare qualcosa da una persona o da una situazione che mai avresti pensato, no? Però, però ti arriva, se tu ti fidi, se tu comunque sei nel giusto agisci nel modo corretto, Ti arriva, cioè in realtà un miracolo, noi lo vediamo come un miracolo, come quando Gesù ha guarito Lazzaro. Ma in realtà. Eh, la tua parte, tu voglio dire, non è che fa tutto l'universo, sicuramente l'universo ti dà una mano, ma sei anche tu, appunto, con la tua fiducia che rendi straordinarie le cose. Cioè, il miracolo, non pensiamo che sia per forza camminare sulle acque, può essere anche abbracciare una persona che era dura come il marmo, ma tu sei riuscito in qualche modo a, eh, a creare. E poi, un poi dipende fatto, molto no? anche certo. dall'energia di una persona, da come, certo. da come sta vibrando. Assolutamente, cioè miracoli sono, sono tantissime cose insomma, yes. questa, questa è una carta veramente molto molto potente, oltretutto è legata anche agli unicorni insomma, che sono esseri, per chi ci crede, piuttosto interessanti, un po' come noi bambini, i bambini cristallo che hanno proprio il terzo occhio, hanno l'intuizione molto, molto aperta, sono molto sensibili e quindi naturalmente no, vanno seguiti, sono persone sicuramente che vanno protette perché sono un po' come gli animali a rischio di estinzione, no? cioè, hanno una purezza, una rarità che porca miseria, però eh, devono riuscire a mantenerla nel tempo. No? Questa è la difficoltà perché chiaramente essendo in un mondo che non è sempre bellissimo, delle volte si rischia di essere contaminati e questo non deve, non deve assolutamente accadere. E poi si parla di fiducia, si parla proprio di un salto nel vuoto, si parla di fiducia di andare avanti e di credere che si volerà di io willfly, fly, a miseria questa è, è tosta, no? Perché nel momento in cui tu cioè, ti arriva il miracolo, ci credi, lo percepisci dentro di te, tu dici, beh sì, io so che arriverà, non mi interessa da dove, quando, lo sento, me lo sento dentro, proprio nel cuore, nella pancia, eccetera. E però l'universo ti dice: sì, fai qualcosina anche tu, vai avanti, fai i passetti, i baby steps, no? il, il passo da, da bambino, come il bambino sì. piccolo quando mi impara a camminare muoviti un attimino, stai brancolando nel buio, ma se non vai avanti non scopri se arriva la luce, no? E qui naturalmente eh, cioè le ali, le ali si, si dispiegano, si aprono quando tu sei connesso al cuore, no? Le ali, infatti anche quando c'è sono i disegni degli angeli, le ali sono dietro al cuore, no? Praticamente, quando c'è il cuore espanso, l'alima la vola, No, il cuore è aperto e l'anima vola. Quindi noi ci dimentichiamo di tutte le credenze limitanti, di tutte le cose che ci hanno fatto credere, dell'ego, e andiamo avanti. No? E soprattutto anche qui questa carta ci sta dicendo di focalizzarci sul primo passo, come la prima carta. Cioè non pensare, no, vuoi cambiare il mondo, vuoi salvare gli animali, oddio che difficile che pensare, oddio non mi aiuterà nessuno, eh? E quando fai una cosa, fai quella, contatta quella persona, vai al canile, che ne so io, si possono fare un miliardo di cose ma se tu non le fai e continui a focalizzarti cioè ok guardare il disegno grande ovvio ma se guardi troppo il disegno e ti perdi i passetti da fare non farai mai nulla e dopo eh, ci sono i repianti perché giustamente eh, è questo che accade perché uno si sente inadeguato e dice cavolo sto buttando via del tempo cioè, e quindi invece bisogna agire poi andiamo avanti prosperità perché Giustamente siamo in un mondo materiale quindi al momento servono ancora i soldi, insomma finché non ci sarà la nuova economia poi vi si vedrà però per il momento servono ancora i soldi. Soldi che naturalmente anche qui possono arrivare in modi inaspettati, arrivano comunque se tu ti sei impegnato, se hai mantenuto pensieri positivi, se hai fatto lavoro su di te e ehm, se sì, ti focalizzi sulla gratitudine, perché naturalmente se tu ti focalizzi sul poco che hai però questo poco aumenta. No, e quindi l'universo eh, capisce che tu apprezzi quello che hai e ti dà di più, e alla fine la carta dice gestire le finanze con amore, con amore, perché se certo. tu i soldi, al posto di vederli amore, al posto di vederli neutri, come energia, vedi mamma mia come una cosa, o sporca, oppure bisogna averne più possibile perché non ce ne sono mai abbastanza, devi pagare le bollette, eccetera, hai un rapporto che non è sano e compulsivo. Eh, L'universo farà un po' fatica a darti un dono in denaro, ma non perché sia varo, perché il caro universo dice porca miseria, non ti va mai bene niente, hai cioè, 5 euro, li spendi subito, eh, non sei focalizzato, certo. eccetera. Eh, continua un attimino con il lavoro su di te, poi vedrai che da una parte o all'altra io o ti faccio vincere all all'enalotto o ti arrivo un'eredità o qual qualcosa ti arriva, non ti preoccupare, però tu lavora. Anna Dal Cielo ti arriva, cioè aiutati che il Cielo no? le cose non, non ti arrivano così gratis, sono sempre un premio per il tuo comportamento. E poi arriviamo eh, alla parte finale, no. si parla di posti lontani, preparati per i nuovi orizzonti, anche qui sembra un po' una barzelletta perché al momento purtroppo non, non ci si può più di tanto muovere, anche se in realtà fuori dall'Italia paradossalmente è molto più semplice che non muoversi qui da una regione, da una città all'altra. Questa ah, è una carta interessante perché io subito quando ho visto l'immagine mi sono venute in mente delle scene da film, non so, tipo quando c'è magari la persona oh, che fa l'autostop e che riesce a farsi magari mille chilometri perché trova la persona generosa che l'accompagna, oppure delle volte quelli sapete che magari c'è il carro che passa, devono riuscire ad andare in un posto e saltano sul carro, si nascondono in qualche modo, in un sacco quindi, so, e riescono ad arrivare destinazione, c'è anche qui bisogna avere fantasia, no? Bisogna aver voglia. È ovvio che se parliamo appunto di carta di luoghi lontani, naturalmente non siamo nel medioevo dove magari ti muovi in qualche modo, adesso bene o male, ti o con la barca o con l'aereo, eh, sorti di fantasia, ma insomma i mezzi sono quelli, però può succedere di tutto, voglio dire, uno può avere un'opportunità, una visione, può conoscere una persona e partire ad andare in Australia, che ne so io, avevo fatto l'esempio no, di, di quella signora che ogni tanto seguo su YouTube lei vive in Grecia, a un certo punto ha avuto una specie di visione, ha esatto. sono in Nuova Zelanda cioè, e sta benissimo, continua a fare esatto. i passi sui video e quindi delle volte bisogna fare proprio dei cambiamenti radicali. Voglio un cambiamento radicale, perfetto. Vado dall'Italia all'altra parte del mondo, se no non sarebbe un cambiamento radicale se andate in Spagna. Voglio dire, è radicale, vuol dire cambiamento certo. insomma grande. E dopo questo benedetto cambiamento, no? questo nuovo orizzonte, questo nuovo luogo che può essere, sottolineo sempre, anche una nuova prospettiva mentale, perché, ripeto, teniamo presente che adesso è ancora un po' difficilino per il momento muoversi, c'è cioè la protezione degli angeli cioè questa figura, questo angelo, questa figura statuaria, no? come Michele, proprio integro, no? eh, guerriero, che non scende a compromessi, e quindi praticamente lui cosa ti dice? Perfetto, tu hai dimostrato di essere pronto, sei andato oltre a certi schemi, hai fatto lavoro sull'inconscio, hai avuto un coraggio da leone, hai trovato l'amore dentro di te, io ti proteggo. Non che tu prima che dovesse guadagnare la protezione, per carità di Dio, perché lui te la dà comunque, però, però hai dimostrato, hai fatto dei passetti, allora io adesso ti proteggo volentieri con tutta la mia schiera di angeli, sappi che anche se magari eh, il momento può ancora essere difficile, magari non vedi ancora il passo successivo, non hai le idee chiare, vivi alla giornata, però sappi che il tuo percorso è benedetta. Vai sereno, io ti sto proteggendo, tu vai proprio tranquillissimo, ti devi fidare. nemmeno ce ne ricordiamo, ve ne hanno fatti altri e che però continuano a condizionarci nel presente quindi senza la preghiera non se ne esce da questa roba qua uno può pure agire, ma se non preghi è come avere la palla al piede, non vai da certo. nessuna parte poi la verità può sembrare una cosa, magari diciamo, ho scoperto la verità, ma la, ver, la verità non è una cosa esterna, cioè ho scoperto che, non so io, è, è la verità tua, interna, la verità del tuo cuore, perché tu hai la tua, eh, Giuseppina può avere la sua, giustamente, ma a te interessa la tua, perché tu sei in questo percorso, e quindi ti interessa la tua, e ovviamente le altre persone che eventualmente, e vogliono fare lo stesso percorso con te perché poi giustamente non è che uno fa tutto da solo no? Cioè, eh, talvolta sì, però in questo percorso è anche bello e giusto avere delle persone intorno no? persone da aiutare, persone con cui collaborare c'è bisogno di tante persone di fare massa critica la famosa massa critica più siamo e meglio è non dobbiamo essere illuminati in 8 miliardi ma quando cominciamo a essere migliaia e milioni la cosa diventa più interessante no? Certo. È questa carta, che tra l'altro abbiamo pescato anche un po' di tempo fa, è una carta anche questa di, di natura, no? Cioè, questo paesaggio, piuttosto che in cui c'è questa figura del viandante, no? sempre la persona che cammina, come spesso capita, il cammino, insomma, come una metafora del viaggio, e quindi la carta dice: tu devi mm, allora stand loro praticamente in inglese questo stand. ma non è importante ma comunque tu che diffondono no, le, le bugie, il malcontento, il gossip, sanno benissimo dentro di loro che sono cose che non portano da nessuna parte. No? Esatto. Perciò, eh, noi noi andiamo, avanti, andiamo avanti con le nostre cose. No? E, quindi, e quindi penso, per chiudere, oltretutto che questa carta sia insieme, direi, sempre al rispetto di sentimenti che c'era prima, estremamente attuale. Perché poi adesso abbiamo, come ti dicevo, no, c'è la nuova luna, e in più c'è, per fare una parentesi velocissima politica, il governo che sta eh, decidendo questo decreto potentissimo a livello economico, che cambierà un sacco di settori, e, e quindi cosa significa la verità, cos'è l'onestà, quindi in questo momento ci dà l'opportunità di vedere veramente le cose per come esatto. sono, di vedere se le persone fanno il bene no, dell'Italia, e, e da che parte vogliamo stare noi, se vogliamo rimanere qui, se vogliamo andare via, con onestà. Cioè io cosa voglio esattamente, al di là di lamentarmi, al di là che la situazione sia incarinata. Esatto. E, e, e quindi è qualcosa di, di rivoluzionario, secondo me, questo. È Assolutamente. Paradigma. Assolutamente. Eh sì. sì, sì. Grazie Alberto, grazie infinite. Allora. Eh, assolutamente hai completamente ragione e anche ritornando al discorso dei rispetto ai tuoi sentimenti e rispettali il fatto che emergono delle emozioni che uno si guarda dentro di sé eh, io vorrei accennare di, la lettura è conclusa ragazzi però eh, proprio perché molte persone in questo momento stanno vivendo eh, delle emozioni particolarmente intense di paura, di rabbia magari avete perso il lavoro siete in aspettativa, oppure avete dei progetti che non, non riuscite a far partire oppure dovete andare in un'altra città e dovete rimandare. Insomma, possono essere veramente tante le emozioni che emergono no? eh, di paura, di dolore, di sofferenza, qualunque essa sia, eh, io vi posso consigliare di fare il lavoro con logo ceiling. Logo ceiling è veramente un lavoro di eh, grande introspezione che va a in tantissimi livelli come gli strati di una cipolla eh, tutto scusate, tutte le paure, tutte le emozioni negative, il dolore, la sofferenza, i pensieri negativi, eh, tutto ciò che a qualsiasi livello vi sta impedendo di essere un tutt'uno con l'amore, un tutt'uno con la gioia, abbiamo parlato di miracoli infiniti alle porte, i miracoli dipendono tanto dalla preghiera come ha detto Alberto, tanto dal, eh, da, da quello che noi anche facciamo, dalle, dalle azioni che noi intraprendiamo, ma eh, anche vedere che con la nostra energia, dalle nostre credenze, se noi siamo aperti ai miracoli, siamo aperti a ricevere abbondanza economica, abbondanza amicizie, abbondanza nella clientela, abbondanza eh, nelle esperienze di vita, bisogna essere aperti eh, mentalmente, energeticamente, emozionalmente, spiritualmente, quindi ci vuole un sistema di credenze allineato alla manifestazione, dei tuoi sogni eh, e quindi l'ogosiling comprende anche l'aspetto della manifestazione perché l'arcangelo michele dice sempre cambiando la tua energia tu puoi cambiare la tua realtà la, la tua energia comprende i tuoi pensieri le tue emozioni comprende la tua vibrazione e frequenza è proprio un discorso di frequenza se tu vibri a una certa frequenza sei in grado di manifestare la realtà eh, in direzione di quella frequenza quindi satta se tu vuoi essere consapevole della frequenza vibratoria che stai emettendo e stai trasmettendo nell'universo oppure essere passivo e quindi ricevere quello che, eh, quello che arriva Consciamente o inconsciamente perché comunque tu non sei consapevole, non sei presente in te stesso, è un discorso di persone che vibrano nella gratitudine, sono in grado di attrarre miracoli infiniti nella propria vita e persone che vibrano nella tristezza nella mancanza è normale che non riescono a manifestare i miracoli infiniti quindi questa lettura è molto chiara se tu rispetti i tuoi sentimenti trasmuti le tue emozioni negative ok sei presente in te stesso segui i tuoi sogni agisci nella direzione dei tuoi sogni arrivano i miracoli arriva la prosperità arriva l'energia monetaria credi in quello che sta arrivando e segui una via di verità. Per verità l'Arcangelo Michele intende la verità dell'amore, no? Eh, e quindi magari, come dice eh, non Michele, come dice Alberto, per molte persone l'amore non è la verità, quindi c'è anche il rispetto in questo senso. Comunque se tu seguirai la via che ti è stata indicata dall'anima sei proteso, sei al sicuro e tutto andrà bene, questa è la lettura angelica di questa settimana volevo anche consigliarvi eventualmente se avete bisogno di fare una lettura angelica come connessione diretta o con le carte, se avete bisogno di fare delle domande all'Arcangelo Michele avete bisogno di fare chiarezza in questo momento della vostra vita eh, siamo disponibili anche per fare le letture angeliche, se avete bisogno di portare equilibrio a livello fisico, mentale, emozionale spirituale lavoriamo anche con le nuove frequenze di luce per riportare equilibrio in tutti i livelli nella tua vita possono arrivare delle vere e proprie guarigioni naturalmente arriva la guarigione che, che gli angeli l'arcangelo michele che dio ha predisposto per te per il tuo massimo bene volevo anche ricordarvi che eh, eh, l'ultimo weekend di maggio ci sarà il seminario di guarigione energetica con le nuove frequenze quindi è in promozione mi raccomando se siete interessati contattatemi e poi l'ultimo weekend di luglio ci sarà il seminario di connessioni angeliche quindi avete veramente tutto il tempo per organizzarvi eh, per fare questa esperienza meravigliosa sarà dal vivo attraverso il pc attraverso il cellulare attraverso il tablet saremo connessi e sarà un'esperienza meravigliosa in quanto è possibile l'energia si muove non conosce né tempo né spazio sia l'energia di guarigione sia la, la, la connessione con l'arcangelo michele è possibile ah, lavorare eh. insieme adesso ci dobbiamo accontentare degli strumenti che abbiamo eh, è comunque un'esperienza favorevole anche perché voglio dire i costi sono modesti rispetto all'esperienza dal vivo di persona io vi consiglio verrà rilasciato un certificato eh, di partecipazione un antestato eh, di partecipazione eh, e farete un'esperienza meravigliosa le, le, le locandine scusate sono qui sotto sotto nel video potete cliccare sopra prendere tutte le informazioni se poi avete bisogno di chiarimenti potete assolutamente contattarmi ok io alberto vi salutiamo e ci sentiamo per la settimana prossima eh, buon eh, insomma buon 25 aprile buon primo maggio e ci sentiremo a partire dal 2 di maggio un salutone a tutti ciao ciao ragazzi ciao ciao, ciao. ciao, ciao.